Incassiamo il burro, così, chiudiamo a libro e appiattiamo. Sempre la parte aperta è la parte che viene tirata, la parte chiusa è quella che non si deve toccare. Frizioniamo e giriamo. Bene, abbiamo appena tirato fuori dal forno il nostro salato, bellissimo, molto molto molto bello. Spero ti sia piaciuta la lezione, alla prossima, ciao!